E c'è di nuovo Duny, ci sono di nuovo io oh. Ma se n'è già andato. Se n'è già andato praticamente. Perché non ha visto lo scorso episodio. Praticamente questa è una serie con la mod di Aerobrain. Ma praticamente oltre a Aerobrain c'è anche sto tizio qua. Peraltro ha anche lasciato una torcia di redstone. E praticamente sono io, ma è una sorta di mia versione molto particolare. Questa torcia eh, la sì, lascio nemesi, qua. sì, so. esatto, è un po' nemesi. Allora praticamente qua noi abbiamo fatto una mini casetta. Anche un molto po' bella, un po' buia. Sì, perché è stato nonno a costruirla. Quindi molto bravo, nonno. È un po' buietta, ma perché appunto è un po' la, la scede. Praticamente qua nonno in, andando in giro ha trovato la la statua di Erobrain. Eh, me la sono trovata davanti e mi sono preso un colpo. <ride> È normale, mi sa che lì vicino c'era anche Erobrine Infatti... No, spero di no. Potrebbe anche essere... Infatti guarda che questa volta dovremmo un attimo andare. Prima di tutto prendiamo anche tutto questo uh, bel po' di robo. Ok, poi okay. dopo mi faccio un po' di, di cosette. Oggi dobbiamo andare in caverna perché appunto dobbiamo prendere uh, ferro, tutti i materiali primi. Ma dobbiamo anche stare eh, attenti caverna... Eh, un po' di ferro ce l'abbiamo già, eh. Davvero? Dove? Sì, qui nella fornace, l'ho sciolto prima. Ok vediamo, vabbè ok mm. Ok l'hai trovato tu quindi sì, sì sì sì sì sì Allora io direi di fare Allora dato che qua è la più importante molto La spaduna Allora io prendo la spada e tu prendi il piccone Ok? Va bene, ah no il piccone ce l'ho già Quindi non preoccuparti Il piccone per di me. ferro? Ok va bene Sì allora, allora il 3 di ferro lo tengo Nel caso possa servire Forza usciamo fuori Dobbiamo andare in miniera Guarda che dobbiamo stare anche molto attenti Perché sennò non sopravviviamo in questo mondo Io ragazzi Eh io no dico... per nulla Io mi cago addosso Guardate qua è tutto stranissimo Tutto quanto molto particolare Ma no, poi guarda l'acqua no Che brutto Eh ma l'acqua è la mia parte preferita Perché qua c'è cioè, bellissima Cioè la leccherei eh, beh, Mi piace no, troppo No, è schifo <ride> Sembra petrolio, cioè Eh, appunto, è bellissimo Ah, poi, peraltro, qua Ha fatto una, una costruzione Che praticamente è stato in costruttore, mi pare e eh, Fa parte sì. della mod, questa è anche una cosa abbastanza normale della mod Però, praticamente, cosa succede? Che è... non è normale, ripeto, Dunis che E Guarda la terra, brulla. guarda la terra Non eh. è terra normale È la terra brulla, insomma la, Eh, esatto, eh, la quella la Earth. Vabbè, insomma Andiamo a trovare una caverna in giro che però non so Va dove bene. si trova, tipo devo andare a cercare, è un po' come se fosse una vanilla normale ma molto molto molto maledetta Ma tantissimo, eh, eh sì E vorrei vedere, scusa, Cosa è successo? No, cos'è successo? Ho sentito un qualcosa in casa mia, io ora non vorrei dire, <ride> ma, Anch'io. Cioè, a fare sta serie e in più sentire cose in casa mia No, non è bello, vero? No, anche perché io a volte ho come l'impressione che tipo, i mondi di, di, di Minecraft e eh, tipo Aerobrain Oh! Dietro! No, dietro! No, no, no ma, cosa, ma chi è? È l'ero del costruttore! Ce l'ha con me! Ce l'ha sempre con te, anche la scorsa volta ce l'ha avuto ma con te. Non lo, lo so. Non lo, secondo me gli oh, è Oh, sp... c'è un altro, c'è un altro, c'è un altro. È dietro, no, okay, no okay, per ma... favore. Guardate, guarda che è una cosa complicata. Cioè, è, è difficilissimo Ma oh, come è. si permette? Oh, guarda che. Ah, ok, ma perfetto. Ma per la ha... lascia? Mi ha dato un cursed diamond. Praticamente dovrebbe essere un diamante maledetto. Dammelo immediatamente. Tieni, dove sei? Qua, ok, è importante che tu me lo dia Siccome, questo qua Praticamente serve per fare l'altare Ma in realtà, questo altare, praticamente, ragazzi È quello che spawna aerobrine Quindi in realtà, guardate che, cioè noi non, non ci serve a niente Ma, questo eh, quanto esatto. ne so. Ma non puoi fare costruire. delle armi, magari Questo non lo so, potremmo benissimo vedere più avanti Intanto, forse, andiamo Andiamo magari qua in giro, magari a trovare altre cose Va bene Come per esempio, una cavernozzola, molto buona Dai, però, la caverna non la, la, st la stiamo trovando quanto dobbiamo andare eh, avanti? boh, adesso guardiamo in giro Eh, infatti andiamo Ragazzi, guardate cosa abbiamo trovato scendendo in caverna Oddio, ma cos'è? Ah, praticamente dovrebbe essere un materiale molto particolare Che in realtà, non so, secondo me fa parte appunto della mod di Aerobine Come si chiama? Control Ingot Ah, della Weeping Angel Ok, praticamente dovrebbe oddio, essere... Oddio, oddio, no allora, gli angeli della morte Sono tipo... Eeeh! Oh no, oh dio, mi sono preso un colpo Eeeh. Mannaggia a te No, no, no, no, no Cosa ci fa lì? Perché sta lì? Perché sta lì? Ah, mi... non lo so Mi vuole far prendere un allora, tu Pensavo stero... ci avesse lasciato in pace Eh, pens sì, pensavi male Perché purtroppo non è capitato poco o niente Praticamente abbiamo visto delle torce mentre stavano cercando una caverna ma Cioè, tipo delle torce di redstone, no? Ma niente di che, insomma sì, Però praticamente... Ah ma qua ci sono le mineshaft Ma che figata Ma che fortuna Sotto attenzione, casa Attenzione Oddio attenzione. Sì so No vabbè insomma sotto casa È una trappola sto posto E si fa per dire chiaramente eh, Praticamente sì, è sotto casa questa più o meno Più o meno sì Allora praticamente qua ci sono le rails Molto buone Grazie per avermi rotto Tu prendi il ferro eh Che praticamente serve molto il ferro <ride> Eh, Va bene, prendo il ferro Cosa ridi? Guarda che siamo in una caverna ed è inquietantissima sta cosa Perché se qua arriva Aerobrine Questo qua ci fa fuori In 2,3 secondi Secondo me ci mette circa questo tempo qua a farci fuori Non è normale come cosa Infatti Rido chiedo, per non piangere Eh no, non devi nemmeno ridere per non sì? piangere No, no, perché... Il ridere ti sconcentra, non ti mette la successo? possibilità di, di, di aver paura. E eh, quindi di poter scappare. Hai presente? No, la paura eh, o scappio con me. No, sto perché. sentendo suoni. Ma cosa, cosa significa stai sentendo suoni? Cosa stai sentendo tu? C Ho paura, eh. Ok, lo vedo, ma scusa, ma eh, se io ti faccio una domanda, gioco, è molto tu potresti per favore rispondermi? Grazie. Util no, eh, girati, girati. Pure. No, no, basta. Aiuto. Che rottura. Oh, ma se, seriamente. Dietro? Dopo una certa Ci diventa avevi? proprio pesante. Cioè, veramente, è una rottura di palle, cioè... No, dai, per favore. Perché poi non capisco cosa voglia, Ma... non capisco cosa voglia. Allora, tranquillo, vieni qua con me. Con me sei protetto, bla bla bla, vieni qua, non rompere le palle, forza. Mamma, io veramente devo trattarti così da bambino, cioè, non lo Ma so. Ma dietro di te c'eri te. Ho oh, capito, grazie al cavolo, ci sono io in... No, per favore. Eh, no, per favore, sì. Eh, qua com'è che continua, non... Non continuo posto? a quanto vedo. Eh, praticamente eh no. anche le, le, le mineshaft sono molto strane. Se posso dire la mia. Eh, perché non è. Eh, norm... C'è una generazione stranissima, esatto. Eh, secondo me. <ride> o è per la mod di erba, Oppure magari per qualche altra mod che magari ho aggiunto. Però ne ho aggiunte ben poche. Tipo la Whipping Angel l'ho aggiunto. A quanto vedo, perché non me lo ricordavo, eh, giuro. Non mi, non mi ricordavo di aver aggiunto questo. <ride> sì, sì, per l'hai aggiunta. L'hai eh, aggiunta. A quanto pare, sì. Però praticamente anche uh, altre mod a quanto pare. Però boh, vabbè. Eh sì. Vediamo, ma perché qua. Oh, Teo, cioè. Oddam, no, oh no. girati. No, no, no. Per, far... oh, Dio. per mi favore. Dato, mi ha dato un libro, mi ha dato un libro. Fermo un attimo. Allora, che senso ha dato un libro? Mi ha dato un libro, buco in cui le parla forte. Io sono tema al contrario. Cosa? Oh, io sono tema al contrario. Mai sfidarmi, sono la tua rovina. Cioè, questa è una minaccia o sbaglio? Allora, secondo me è una sorta tipo di indovinello E secondo me è un indovinello però minaccia Ancora? Eh, vabbè, no, no, vabbè, no. Ah, Hai visto? Fermo un attimo, fermo un attimo Non hai capito, non hai capito oh, Non, hai capito, no, non hai capito, non hai capito non hai capito. Allora, Teo, vieni un attimo qua Allora, non ci siamo capiti Poi tu stai ridendo Non devi ridere Non sto ridendo Sembra che stavi ridendo invece Praticamente questo qua Cos'è che ha fatto? Ha messo Aerobrine L'ho visto io con le, i miei occhi qua in che senso Ha spawnato Erobrain. Ha spawnato ha Aveva tipo l'uovo di Erobrain in mano E l'ha spawnato Mi pare di fa. aver visto Non lo so E sembra tipo Un giocatore In più In questo mondo E praticamente succede questo Il che è stranissimo Chiaramente Perché tu Non ti immagineresti mai E poi mai Che chiaramente Possa succedere una cosa di questo tipo No? Qua su Eh, eh Sì su un gioco Soprattutto su mm, Su questa mod di Però devo dire Questa cosa mi, mi sembra molto strano Perché è come se lui Ci stesse dicendo Che è, è la nostra nuova rovina Tipo no È quello che praticamente Oddio ha detto. sì esatto eh, Hai ragione è, Anche ha spunato Aerobrine Ora sì, non Ma so. a parte che come ha fatto Le uova si prendono Solo in creativa Ma qui Cioè oltre a noi due Non credo ci eh, siamo infatti, altri giocatori, ecco oh, è sopra di noi No, per favore, no, per favore. cosa vuole? Co non, mi dire, cos non mi dire che mi vuole dare qualcos'altro Guarda che inquietante Allora, a volte appare, a volte scompare Continua ad avere questo modus operandi molto particolare Non so come mai ce l'abbia Secondo me ha qualcosa... Ha qualche collegamento strano che non riusciamo ancora a capire. È eh, un, un po' tanto strano. Voi nei commenti, per favore, scriveteci. Scriveteci secondo voi qual è il collegamento che magari c'è fra Aerobrine e, e Quest'altro tipo qua che è, sarebbe Dummies. Però non sono io, eh, ovviamente ci mancherebbe oh, altro. Oh, Dio. Cioè, di nuovo l'ero costruttore. Ma cosa? Ma no, no, no, no, mi sa. Non ma non cosa... vuole fare il male. Ho, ho letteralmente un cuore. Ho un cuore ho un cuore. Ho il cibo, ho il cibo. Ho il cibo, non ti preoccupare del cibo. Però ho un cuore. Cioè, se mi arriva qua qualcuno, sono finito. Cioè, letteralmente, siamo qua. Eh sì. Ma ho veramente. Cioè, è un... È, è, è veramente una cosa veramente difficile. Da... Cioè, questa serie io non me la immaginavo così. Perché non ti immagini ma mai che starti una serie e ti capitino ste cose? E posso anche eh, capire sì, se esatto. magari a volte potre, potreste dubitare, magari. Mh, voi dite, ma. Ovviamente è tipo una persona, magari dite, una, un loro collaboratore. No, lo penserei anche io se guardassi un video come questo, ma no, non è, non è un nostro amico né nessuno che ci aiuta a fare questa cosa. Quindi ci, ci, ci, ci dispiace. Cioè, nel senso, almeno. A me dispiace molto perché non, non vorrei Almeno io ci faccio le views quindi va bene Però praticamente non va bene Non va bene che c'è sto qua eh, nel mondo Però dai è una, un'avventura molto bella secondo me Molto particolare Sì molto Questa particolare qua. però un po' inquietante un po' troppo Un po' ma secondo me io direi tantino Un inquietante E io sto sprecando tutte le mie torce ma perché non si vede niente qua sotto terra Dovremmo infatti uscire Ti, ho, io eh, infatti esatto. ti consiglio di trovare un posto Dove poter uscire ah! Go mamma. Oddio mi sono preso un colpo allora io ogni volta, io ogni volta ci casco Praticamente sto qua continua a spuntarmi da tutti gli angoli E pratico. Cosa? praticamente, cioè, tipo era qua, è venuto così volando tipo Oddio Mi son cagato, mamma mia per eh, favore Eh, l'ho sentito Mamma mia, no, no, no Allora devo smetterla di, di, di, far, di prendermi paura per sto qua perché Insomma, cioè è anche diventato abbastanza normale che ci sia Non so come mai c'è, ma c'è Ma normalissimo, e... guarda non lo so, adesso saliamo un attimo e vediamo cosa, cosa fare Oh, è lì, continua Allora. Dio! Sto qua, continua a seguirci da mezz'ora Da mezz'ora Stiamo continuando Non ci lasci in pace Imperterrito, in siamo usciti dalla caverna E continua Cioè, prima stavano dicendo Ma ok, e quindi perché continua Ma non, non, non si sta fermando Ma appunto Poi cos'è sta foresta? Ma che cazzo? No, no, no, ma non è no, Cosa mi stai dicendo? No, scusa, no, no, no, no, fermo ma un attimo Cos'è? Non picchia è normale Picchiamolo, picchiamo Cerchiamo di... Non cosa lo so... Eh, ma... Oddio, oh, no, no, ci son... No, no, oddio, sono morto. Sono no, morto. No, non mi dire. Aiuto. No, non mi dire, ti prego. Sì, sono morto. Non mi Aiuto. Prego, no, no, no, no. Sali, sali, sali con i blocchi. Aspetta, aspe, sono sali in acqua, sono in acqua. Ok, usa i blocchi. Okay, okay, bravo, brava, brava, brava, sali, sali, sali, sali, Bravo, bravo, continua, sali. Ok. Ok? Ok, ce l'ho. Ok, fatta. bene, bene, bene. Adesso cerchiamo di ricongiungere. Questo qua sta ancora qui. E continua. Dovrebbe andarsi. Perché continua a star qua? Non è normale. No, ce l'ho no, davanti. Oddio, oddio. No. No, non ma, cadere. No, ha tirato giù. Sono morto. Porca mi... miseria. Porca miseria, Teo. No. no, no. E cosa faccio io? Devi venire. Pratic... Eh, ma come faccio adesso? Eh, non lo so. Cioè, praticamente abbiamo camminato in lungo e in largo. <gasps> oh, sto qua. No, è pazzo. È pazzo. Ra... No, no, no, no, no, no. Stai qua. Prova fermi. a cercarti? Allora, no. fermo un attimo. No, no, no, no, no. no, no. Fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi. Fermi. Fermi. Oh, ma perché? Cioè, sta continuando. Non è normale, sta cosa. Cioè, io ho quanti cuori. Ho quattro cuori. Non è normale. Basta. Eh, porca no. miseria. Oh mio Dio, che... Allora, praticamente sto qua sembra avere una vita in più, cioè... un. Una coscienza Guardate Continua Cioè praticamente Crea delle strategie Per poterci uccidere E sta creando tipo Delle strategie Sempre più complesse Per poterci uccidere ragazzi Cioè come se lui imparasse Ad ucciderci Sempre di più e, Ma non è bella come cosa All'inizio non lo stava facendo Infatti è come se avesse Tipo un cervello suo Che praticamente Continua Ti ho trovato, a Ti ho, pensare. trovato? Ti ho trovato Adesso io cerco di uccidere Sti qua Che magari ci sono qua sotto Se per favore Ma secondo me lui si diverte Secondo me Io No, no Ma è no. Sto, sto morendo Sto morendo Cioè io Scappa scappa, scappa. Cioè, i blocchi. Allora, se sì, ho i blocchi. Poi dobbiamo parlare di questo caspita di bioma, come non è normale, cioè perché perché è fatto così? Oh, no, eh, sto no. morendo, Sono... ma porca miseria, basta, sta... mi sta continuando a picchiare, non è normale. Ma poi noti, noti una cosa, si muove come un giocatore. Eh sì noto noto infatti è, è questa la cosa strana E poi guarda ancora ma porca miseria Secondo me questo qua mi vuole far fuori non so perché. Ma basta non è normale E poi guarda qua gli alberi stavo dicendo eh, Prima di chiudere il video chiaramente Stavo dicendo che praticamente qua gli alberi eh, Sono tutti quanti senza le foglie no E è, è molto strano Praticamente nel prossimo video però eh, sì Prima di morirci nel prossimo video Continueremo e vedremo un attimo come Andrà a finire intanto, intanto ragazzi voi mi raccomando dateci un sacco di consigli nei commenti E soprattutto dateci insomma Diceci voi cosa ne pensate